Manco per mesi mi riduco a fare vlog di m***a. Meraviglioso Meraviglioso Palmerone Ehi hey, ecco il grande ritorno di Palmerone Ehi hey, hey. ehi Bello bello Salve Lo so Lo so perfettamente Non carico video da 5 mesi O 6 Mi sono fatto crescere la barba E sono pelato o semi per tipo, visto e considerato che i miei capelli erano diventati ingestibili fino a un, Quindi niente, quarantena significa niente barbiere, barbiere significa capelli lunghi, e capelli lunghi significa rasare tutto quanto a zero. Devo dire che sotto alcuni punti di vista mi si potrebbe benissimo paragonare a Jesse Pinkman di Breaking Bad o Walter White. Immagino che in questo momento mi vogliate tutti linciare visto e considerato che come primo video dopo 5 mesi di inattività, dopo che siamo finalmente in questo nuovo anno, finalmente siamo in questo 2020 in questa nuova decade del 2000 e che è iniziata molto bene devo dire con questa pandemia globale. Ho veramente iniziato questo 2020 con questo vlog in cui devo spiegare per quale cazzarola di motivo sono mancato. Bene non pensavo che sarei caduto così in basso. Qual è il problema? Il il problema è che avevo in mente già un video che avrebbe dovuto dare inizio a questo fantastico 2020 per Palmerone 98 finché non è arrivato il coronavirus, finché non è arrivata questa pandemia globale, finché non è arrivata la quarantena che ha reso ingestibile il lavoro su tale video, il quale non, non è neanche iniziato, meglio, non è iniziata ancora la produzione già c'è la sceneggiatura, già c'è lo storyboard, tutta l'attrezzatura è pronta resta solo da registrare da montare il tutto e invece eh, non posso fare un cavolo per quale motivo è importante questo video questo video è un video personale un video che non voglio assolutamente menzionarvi non voglio neanche dirvi il titolo in questo momento che avrebbe dovuto raccontare il motivo della mia assenza in questi ultimi mesi il motivo per cui non ho realizzato altri video come quello che ho fatto su iron man o, o anche un video recensione come quello su joker Sempre Semplicemente perché non sono stato in me In sostanza ho passato un periodo di più tristi di la mia vita, sono stato male con me stesso, ho avuto problemi, non tanto magari da un punto di vista lavorativo da un punto di vista familiare, ma più problemi che riguardavano me che riguardavano la mia persona e che riguardavano il mio stato d'animo non mi sentivo più di realizzare video di alcun tipo che fossero semplici, che fossero complicati, volevo cercare di partire bene quest'anno ed è per questo motivo che avevo ideato questo corto che doveva rappresentare ciò che ho passato negli ultimi mesi il mio stato d'animo mentre non sono stato fermo ho realizzato altri video eh, che sarebbero poi dovuti uscire subito dopo la subito dopo la pubblicazione di questo corto ma hey è arrivato il coronavirus non posso lavorare su niente al momento riguardo a quel corto E quindi mi trovo costretto a dover rivedere la mia scaletta di questo 2020 Rivedere alcuni progetti e rivedere anche la pubblicazione di alcuni video Pertanto sì, questo non significa che mi fermerò Assolutamente no, se non mi sentirei ancora più una m- fare questo vlog del cavolo. Infatti da due giorni uscirà un video, vi dico già da subito che si tratta della reazione alla canzone che ha realizzato su di me il grande Flower. E successivamente, durante le prossime settimane, usciranno altri video che ho programmato. Alcuni tratteranno di Dragon Ball, altri tratteranno della Marvel. Ad ogni modo questo è tutto quello che avevo da dire. Chiedo scusa per questo cambio di programma. È una cosa che veramente non mi sarei mai immaginato, ma come la maggior parte di voi o come tutto il resto del mondo non si sarebbe mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto. Spero che starei tutti bene, mi raccomando di stare in casa, di non uscire minimamente, a meno che non sia strettamente necessario, se no, siete delle grandissime teste di cane. E per quanto riguarda la questione del corto che avevo programmato di pubblicare, tipo questo marzo, questo aprile, e che non è più possibile, <ride> tranquilli che appena questa situazione si sarà stabilizzata si potrà finalmente procedere con la produzione del video e quindi il corto, una volta che sarà prodotto e montato, potrà finalmente uscire. Quindi questo è tutto quello che avevo da dire. Tranquilli che Palmerone sta ritornando. Ci vediamo gente. Bye bye. Ah, mio dio, questi lo